Per la Biennale di Venezia ero incuriosito soprattutto dalle immagini interiori, da come le visioni i sogni prendono forma dentro di noi e del perché pensiamo in immagini o come esseri umani creiamo immagini. Nella Biennale di Quangiu del 2010 ero più incuriosito e interessato alla relazione tra esseri umani e immagini soprattutto nella tradizione del ritratto e questa è una mostra su, eh, in un certo senso sul realismo cioè qual è la realtà e qual è anche la politica dell'immagine oggi e più generalmente appunto chi ha il diritto di rappresentare chi anche in momenti di, di, eh, di miseria, di ferite, di traumi.